Ciao, sono Marco, a spasso col fedele amico a quattro zampe in questo angolo di paradiso per condividere con te alcune cose che per me sono state utili, augurandomi che possano essere utili anche a te. Probabilmente ti sarà capitato davanti al comportamento di qualcuno di volergliene dire quattro, forse ti è capitato anche di dirgliele queste famose quattro e dopo che gliele hai dette queste quattro, <ride> come ti sei sentito o sentita? Perché guarda che se ti sei sentito o sentita bene è un problema, è veramente un problema, perché non è produttivo. Anzi, ti dirò di più, se dopo che gliene dette quattro ti sei sentito o sentita male, bene, allora è una cosa positiva, perché ti sei reso conto o resa conto e hai fatto una cazzata, perché gliene 4, a chi che sia, è uno sfogo nostro personale che non porta a nessun risultato. Niente, nessuno. Rimaniamo come eravamo prima, solo che ci siamo sfogati. E tra l'altro poi, siccome sei in una situazione mentale negativa, quando gliene dici quattro, non riesci neanche a dirgli tutto quello che vorresti dirgli, perché la negatività uccide la creatività e quindi non riesci ad esprimerti al meglio per magari ferire quella persona perché talvolta quando vogliamo dirgliene 4 probabilmente è perché vogliamo ferire, vogliamo toccare nel segno è una cosa che non va fatta. evitiamola tutti quanti questo non significa che a me non venga la voglia di dirgliene 4 a chi che sia solo che poi magari ci rifletto, ci penso, conto fino a 3, conto fino a 10 se non bastano 3 e non gliele dire non dirle, perché è meglio essere superiori a determinate cose, è meglio essere superiori a questa negatività. Il DGN4 a chi che sia non porta a nessun risultato, non porta a nessuna soddisfazione e quindi è un comportamento totalmente improduttivo e va solo e unicamente evitato. Poi puoi anche non essere d'accordo, magari se non lo sei, dimmelo pure e scrivilo nello spazio di commenti. A me farà piacere interfacciarmi con te. Magari se ti ha dato soddisfazione, scrivi che tipo di soddisfazione ti ha dato. O magari se invece ti sei sentito o sentita male, scrivi che sensazione hai provato. Magari questo potrebbe aiutarti eh, confrontandoci a capire meglio un comportamento da tenere poi successivamente. Detto questo, io... Vado a terminare la passeggiata con il fedele amico a quattro zampe. Probabilmente dalle luci si percepisce che il sole sta calando lentamente, ma sta calando. E quindi rientriamo verso la nostra base. Io e King, il fedele amico a quattro zampe, che cammina qui davanti a noi. Spero veramente di esserti stato utile. Ti saluto, con un abbraccio.